buon a tutti in questo nuovo video tutorial mostro come realizzare questo comodissimo poncio barra coprispalle che ho deciso di chiamare fiocco di Neve e che ho realizzato con il filato della Mistrico Filati Lina Concerto Color. Se ricordate lo stesso che ho utilizzato anche per realizzare un altro poncio e purtroppo quel colore che è lo 04 è terminato, ma lo 01 e anche gli altri colori sono ancora disponibili sul sito, di cui vi lascio il link in descrizione del sito incentando con i filati. Per poter realizzare questo poncio, ah scusate, vi ricordo che ogni gomitolo è da 100 grammi e misura 120 metri ed è formato dal 46% lana merinos, 38% lana merinos poliammide e 16% micofibra per poter realizzare questo poncio coprispalle che comunque è una taglia S, ma anche M perché vedete mi va veramente molto largo ed è perfetto per essere indossato sopra anche eh, dei giubbotti o dei cappottini. Eh, io ho utilizzato quattro di questi gomitoli lavorando con i ferri a maglia del numero eh, 7. Mi raccomando, si realizza reali questo poncio o coprispalle. Si realizza dando vita a due rettangoli. A me i due rettangoli sono venuti la ardi in questa maniera 38 cm lunghi 93 cm ora io ho utilizzato del tutto i quattro gomitoli quindi per chi vuole fare delle modifiche tipo che siete una taglia s ma lo volete che vada perché vi scenda di più vi consiglio di prendere un gomitolo in più per poterlo allungare di qualche centimetro taglia m io direi a voi di um, casomai farlo solo un po più lungo eh, quindi invece delle mie 45 maglie andare a montare circa una cinquantina di maglie e in quel caso anche vi suggerisco un gomitolo solo taglia M, a voi invece consiglio di comprare due gomitoli in più, se le volete le misure come mia, ma sono un po' più larga cioè scusate che vi scende di più ma se anche voi volete farlo anche più lungo allora in quel caso consiglio a tutte le taglie di comprare almeno 100 150 grammi in più, quindi due o tre gomitoli in più la realizzazione come vi ho detto è molto semplice sono due rettangoli che vengono lavorati ferri, sempre maglia diritta, a diritta poi una volta realizzati questi due rettangoli si cuce qui in alto sulle maniche eh, per creare le maniche che è lo scollo e un'altra piccola cosa che ho fatto è stato cucire qui sotto. I due piccoli ehm, per creare la manica quindi un piccolo puntino in realtà potreste mettere anche un bottone o un semplice ehm, fiocchettino io ho preferito proprio cucire le due parti in modo tale da avere il poncio bello fermo addosso anche se dovesse venire il vento forte che così non me lo alza troppo perché comunque rimane bloccato qui in basso quindi è una lavorazione semplicissima io poi non ho fatto alcun tipo di bordino ho lasciato così come veniva perché mi piace questo stile e ve lo faccio vedere avvicinandomi un po di più alla telecamera questo stile è un po' ehm, ehm, grezzo se vogliamo dirlo così ed è il motivo anche per cui ho chiamato fiocco di Neve perché mi ricordava la pecorella di Heidi detto ciò, eh, spero che questa lavorazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se così mi raccomando, mandatemi un po' le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferuzzare oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio o come Uncentando con i Filati se avete acquistato i miei stessi filati presso la mia di Acoleti o sul sito e noi come sempre ci vediamo qua al prossimo video tutorial Per poter realizzare il nostro coprispalle poncio, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati Linea Concerto Color, che sarebbe questo bucle. Vi ricordate che io ho già fatto un poncho, ho utilizzato il colore 04, questa volta utilizzerò il colore 01, che ha queste sfumature dal grigio chiaro, anche una sorta di panna se così vogliamo definirlo a un grigio scuro lavorerò con i ferri del numero 7 e io ho montato 45 catenelle che mi permetteranno di avere il rettangolo largo circa una quarantina di centimetri e lavorerò in lunghezza naturalmente vi farò sapere quanto um, mi è venuto lungo e dobbiamo andare a realizzare due rettangoli per diminuire o aumentare la lavorazione non dovete seguire un multiplo eh, potete aumentare di una di quattro di 5 maglie quanto volete noi lavoreremo sempre esclusivamente in giri di andata e ritorno, quindi non abbiamo bisogno di un multiplo, l'importante è che raggiungiate i centimetri che vi servono. Quindi, come vi ho detto, la lavorazione sarà semplicissima perché noi andremo a lavorare tutti i ferri e anche tutte le maglie sempre a diritto. Sapete che con questi tipi di filato, il bouclé, uh, quindi le que o quelle in pelliccia, io preferisco questo tipo di lavorazione perché comunque un motivo più complicato, cioè più complicato, un po' più particolare, non si noterebbe con questi tipi di filati. Quindi, preferisco uh, dare uh, vita alle creazioni con delle particolari, cu particolari cuciture piuttosto che uh, con dei punti e lavorare comunque in, in maniera che la, venga messo in risalto lo sfumato dei colori un po come abbiamo fatto uh, con il, lo scaldacollo uh, quello a sir eh, quello sirena quindi adesso io continuerò a lavorare sempre solo a diritto tutti i ferri vi dirò alla fine quanto mi è venuto lungo il rettangolo e poi farò uno stesso identico rettangolo e um, vi farò vedere poi come cucire questi due rettangoli naturalmente vi darò le mie. E poi vi farò vedere come cucire questi due rettangoli per dar vita a questo coprispalle poncio. io ho terminato di lavorare i miei due rettangoli e vi dico già che mi sono venuti larghi circa 38 centimetri lunghi circa 93 cm adesso bisogna andare a cucire e io ho messo i marcatori per capire un po quanto devo andare a cucire e cucirò mettendo sovrapponendo i due rettangoli dall'esterno in alto dall'esterno verso l'interno di 37 cm sia da questa parte che da quest'altra parte quindi ripeto i miei due rettangoli mi sono venuti larghi circa 38 cm lunghi circa 93 e io andrò a cucire dalle dall'esterno verso l'interno per 37 cm in alto in modo da creare lo scollo per far passare la testa e diciamo le maniche del nostro ehm, coprispalle eh, poncio ecco qui ho fatto la mia cucitura sia da questa parte che da quest'altra parte allora io non rifinirò eh, qui perché mi piace il poncio così come è venuto a questa cosa un po di grezzo ehm, quindi mi piace l'idea di lasciarlo così come senza rifinire il collo l'unica altra cosa che ho fatto è stato chiudere eh, con un po di filo sotto qui ma voi in realtà potrete met potreste mettere anche un bottone o fare un fiocco come preferite ho chiuso la manica quindi vedete qui è la cucitura qui è dove va il braccio sotto ho preso un po' di filo che mi era rimasto e l'ho cucito per creare appunto questa sorta di grossa manica e naturalmente ho fatto la stessa cosa anche da quest'altro lato quindi ho chiuso lasciando la mia manica quindi aperta vedete e adesso quindi io non farò neanche nessun bordo sotto lascio proprio il poncio così come è venuto taglierò i fili e il mio poncio sarà terminato